Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Tony Gimmer 17 e ragazzi oggi vi mostrerò come creare un disco virtuale che si può espandere fino a 2 terabyte di spazio. A questo punto... Non vi basta che andare su questa icona del Windows, del nostro carissimo Windows 17. se ci sono persone che usano ancora Windows 7. Tasto destro, gestione disco, a questo punto come potete vedere ho creato già un volume e l'ho chiamato L, già L, e come potete vedere l'icona qui è azzurra a questo punto andate su azione e creare file vhd a espansione dinamica vhdx terabyte e scriviamo due. una volta fatto andiamo su sfoglia e scriviamo quello che vogliamo allora possiamo scrivere ciao ok tutto attaccato Salva. una volta fatto andiamo a mettere ok perfetto ecco come potete vedere qui si è creato ciao ok punto vhdx una volta fatto uh, scendiamo un po' uh, più giù qui ecco e andare a mettere um, inizializza disco certo gpt ok Perfetto, poi andiamo a cliccare tasto destro, nuovo, volume, semplice, avanti, avanti, e qui mettiamo una lettera qualsiasi, io metto T, dai, T, avanti, avanti, fine. Ecco, come potete vedere, e adesso chiudo tutto. Sì, sì, sì, puoi chiudere, non c'è nessun problema. Oh, chiudi, chiudi. E questo pc e guardate un po' ah bene ho risparmiato 200 euro di hard disk. <ride> ma che 200 euro <ride> al massimo uh, niente allora adesso vi spiego una cosa adesso voi avete questi due dischi bene due dischi adesso lo apro ci metto che ne so un file che ne so uh, mettiamoci uh, nuovo documento ok Um, perfetto vedi? vedi come posso mettere i file all'interno di questo disco però c'è un problema se adesso vado a riavviare il PC, il pc ecco cosa succede questi due rimarranno qui ok rimarranno qui e noi cosa dobbiamo fare? andare di nuovo su gestione disco Mm. e azione collega il file vhd mm. perfetto quindi sfoglia e aggiungiamo il file che abbiamo creato quindi dov'è? eccolo qua eh, e poi metto e.vhdx e. e metto apri poi facciamo ok, adesso non lo faccio perché il file già esiste, il sistema, il disco già esiste ecco come potete vedere okay, ecco il disco virtuale è già visibile quindi detto questo grazie a tutti per questa visione il tutorial finisce qui non dimenticarti di lasciare un bel like iscriviti anche al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao